Ciao ah, ragazzi, di nuovo insieme alle mie lezioni, allora, come prima cosa vi invito a dare un occhio al mio ultimo libro, ultimo nel vero senso della parola, perché non ce la faccio più, eh, scrivere un libro è veramente un'impresa e purtroppo diciamo che non sono camilleri, quindi ne ho scritti troppi in poco tempo, non avendo eh, un riscontro, diciamo, eh, così positivo tranne le mie trascrizioni le mie raccolte di trascrizioni che quelle fortunatamente sono andate alla grande eh, va bene così eh, solo che era un chiarimento per chi mi ha chiesto ma come è l'ultimo libro? sì, è l'ultimo perché a parte, non ho più niente da, da dire per scritto quindi preferisco le lezioni e eh, date un occhio comunque al mio ultimo libro che è dove ho detto tutto quello che, che so l'ho chiamato professione bassista perché eh, ho dato tutti i consigli possibili, immaginabili che mi sono venuti in mente per mettervi, eh, per, per, mettervi per, per darvi qualche spunto eh, a chi ovviamente non lo fa già di professione eh, e mettervi in condizione di, non dico di farlo di professione, ma comunque sia quantomeno di poter affrontare qualsiasi tipo di, eh, di provino, di contesto, insomma, di, di essere adatti in qualsiasi contesto, ecco, dateci un occhio e mi sono arrivate delle richieste giustamente di, di eh, approfondimento, di chiarimento di alcuni esercizi, oggi vado a rispondere in ordine cronologico di quelle che mi sono arrivate per ora, Ricca Bas eh, mi scrive nel modulo che c'è al link video-lezioni del mio sito, dove potete anche voi, anzi, dovete scrivere le vostre richieste, perplessità, critiche e quant'altro. Lui mi ha scritto, ciao amici, con chi sono felicissimo possessore dell'ultimo libro. Sono più in basso nel capitolo, mano destra, tasto molto dolente per quanto mi riguarda, soprattutto gli esercizi numero 46 e 47. Eh, ma non riesco proprio ad eseguirli o meglio dopo poche note sento dolore alle mani soprattutto non riesco anche a velocità moderata a restare a tempo consigli? grazie allora vado apro il libro il libro è disponibile sia in pdf che in cartaceo sia in inglese che in italiano tra l'altro la prossima settimana Amazon lancia degli sconti sui miei libri quelli non li decido io purtroppo eh, allora Vabbè, andiamo direttamente, guardiamone uno dei due, tanto il, il fine è il solito. Come ho, fa, come ho detto all'inizio del libro, eh, non mi sono messo a scrivere centinaia di libri, anche perché ho scritto altri libri già con pieni zeppi di esercizi. Qui ho dato degli spunti, ma più che altro per capire come eseguire un determinato esercizio per poi inventare i vostri. Tanto, il succo fuori del discorso è quello, prendere spunto, eseguirlo in modo corretto e poi inventare Allora qui si tratta di terzine, quindi partivo dal sol e mi spostavo di semitono La prima cosa, l'esercizio è ovviamente mirato alla mano destra, è vero, però anche la mano sinistra va eh, coordinata insieme alla mano destra, questo può essere un piccolo ostacolo. Ad esempio, come vedete, lentamente, quando io eh, ho suonato il, in questo caso un me, il mio dito indice rimane incollato, rimane su, su, sul tasto, col tasto premuto, quindi questo, e poi, e via dicendo, quando suono l'anulare, il medio resta su, sul tasto, e quando suono il mignolo, con il mignolo, l'anulare, non so cosa ho so detto prima, comunque, quando suono con il mignolo, l'anulare resta col tasto premuto. Questo mi permette di avere sempre le dita salde ancorate al loro posto. Quindi, lentamente questo, vedete, rimango sempre con le dita eh, sulla tastiera, sui tasti, proprio con i tasti premuti. Poi mi sposto di semitono, quindi per quanto riguarda la mano sinistra, eh, è come dicevo è un lavoro orientato alla mano destra, ma si lavora anche sulla sinistra ovviamente mi sposto di semitono allora il problema dei dolori può dipendere eh, da una postura sbagliata eh, ad esempio la mano destra se vedete anzi accendo anche questo eh, io ho due modi per eseguire questo tipo di esercizi eh, a velocità sostenute eh, innanzitutto mi avvicino al ponte perché duro meno fatica cioè, mi viene viene più spontaneo e mi vengono meglio quindi questo piuttosto che questo mi trovo molto meglio qui perché la corda è più dura diciamo Questo già può essere, mm, non lo so, eh, presumo un problema. La postura. Quindi io sono molto molto rilassato quando eseguo questo tipo di esercizi. Quindi parto piano e quando sento dolore vuol dire che sto sbagliando qualcosa. Quindi. Eh, li faccio o proprio con... L'avambraccio appoggiato sul basso, quindi così, oppure a volte eh, se sento un po' di stanchezza, magari una cosa eh, lunga, un esercizio lungo, un, un brano lungo, eh, alzo leggermente l'avambraccio dal basso e viene questo. L'importante è che tutta questa parte qui. Quindi tutto quello che è, diciamo, il braccio, dalla spalla, eh, gomito, questa parte qui, un mi ricordo come si chiama, <ride> avambraccio, polso, mano, devono essere rilassate. Quindi il campanello d'allarme appunto è il dolorino o il muscolo che tira. In quel caso lì fermatevi, ripartite lentamente, cercando la vostra eh, postura ideale. Quindi magari c'è qualcosa che... Eh, vi, vi tiene in tensione e per questo tipo di esercizi qui è, è impossibile sono impossibile da eseguire eh, soprattutto per tante battute eh, se avete dei de, de muscoli in tirare delle tensioni de, o qualcosa che appunto è de, de, in, non è completamente rilassato eh. stessa cosa per il braccio sinistro vedete io eh, Prima di eseguire l'esercizio trovo, man mi viene spontaneo, ma comunque cercavo la mia postura, perché ognuno di noi eh, ha, ha, ha la propria, cioè ha il proprio eh, fisico, quindi magari c'è chi deve tenere i, il braccio leggermente più inclinato, c'è chi starà un po' più così, c'è chi tiene poi il basso a un'altezza diversa, comunque trovate... La vostra posizione e anche qui partite magari invece che dal sol come nel caso di questo esercizio, partite un po più lontani dalla paletta più verso il punto dove i tasti sono più stretti dove durate meno fatica e fate attenzione a non stare né troppo così e né questo dovete trovare voi la vostra angolazione diciamo per essere rilassati, altrimenti questi esercizi, ma comunque tutto quello che è il suonare, il basso, eh, non vi verranno mai e avrete sempre problemi, quindi lavorateci molto attentamente su questa cosa. Per la resistenza, eh, questo poi è un esercizio che è anche indirizzato a quello, insomma a avere la classica, come la chiamano in inglese, stamina, <ride> eh, la resistenza, quindi metronomo ah, facciamo una prova mettiamo il metronomo e faccio vedere come lavoro 1 2 3 4 1 2 3 4 eccetera eccetera quindi questa è già una velocità abbastanza elevata ma partite anche da 100. importante è come dicevo prima tenere sempre tutto rilassato altrimenti poi arrivate a un certo punto eh, avete visto anche io alla fine ero un pochino Teso, perché magari è un po' che non mi esercito poi oh, questo è un esempio del cinema dicesimi, altri tipi di, di, di scale, eh, tutto quello che viene in mente va bene, purché sia fatto co con criterio. quindi con eh, attenzione al dettaglio, attenzione a particolari, attenzione a possibili errori che nel tempo diventano problemi grossi. Quindi io anche oggi spero di aver i dubbi di ricca riccardo immagino eh, si sì, riccardo continuate a non solo continuate a comprare nei libri ma continuate a, a scrivere a me fa molto piacere quando mi scrivete nel, nel modulo il link è qui sotto al video eh, vi ricordo che eh, la prossima settimana ci saranno gli sconti sui libri cartacei di amazon Già da ora, invece per il pdf, inserendo il codice Igor Book, tutto attaccato, ehm, in qualsiasi libro riceverete il vostro sconticino o sconticione. Quindi tutto dal mio sito www.gorsardi.com, per oggi vi saluto ragazzi ci vediamo al prossimo video.